eccoci siamo online eh, intanto eh, sia come osservatorio eh, Unione Europea sia come laboratorio Sud e eh, Transform Italia ospita eh, questa iniziativa che insieme ai comitati per la in difesa per, contro ogni autonomia differenziata, scusate, ma il telefono mi distrae <ride> e abbiamo promosso questo incontro per ragionare un po' su quello che è appunto uno degli aspetti che interessa maggiormente soprattutto la questione meridionale che noi abbiamo seguito in passato, cioè la transizione ecologica e l'impatto che questa Ah, nel, nel, in alcune regioni del, del nostro paese e in particolare appunto in quel combinato disposto che è l'autonomia differenziata e il PNRR, quali saranno gli impatti che questi provocheranno eh, nelle regioni meridionali. Io do subito la parola a Marina Boscaino, che per noi diciamo modera e gestirà questa, eh, questo incontro. E, e ringrazio Andrea Masullo, che diciamo, è il nostro esperto nel, nel campo dell'energia, che ci darà un po' di informazioni in più rispetto a questo. Vi richiedo di eh, chiudere il microfono per chi mh, non è diciamo. Eh, tra i relatori e, e ringrazio ancora chi partecipa a partire da a Marina cui do subito la parola. A te Marina. Sì, grazie Roberto, volevo ringraziare prima di tutto l'Osservatorio Unione Europea, il Laboratorio Sud che insieme eh, da tempo ci aiutano a comprendere una serie di problematiche che riguardano appunto in questo caso il rapporto tra eh, Unione Europea e il sud del nostro Paese e in questa, in questa occasione particolare eh, i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e il tavolo Noadie che hanno organizzato insieme questa iniziativa e la collaborazione sempre appunto di Transform. Oggi eh, ci parlerà Andrea Masullo, che è un ingegnere elettronico e docente di teoria dello sviluppo sostenibile all'Università di Camerino e nel master Ambiente, Pace e Sviluppo presso la Pontificia Università Urbaniana è responsabile dell'Unità Clima e Energia del WWF in Italia e fa parte del Consiglio Direttivo di ITES Italia. Ha scritto moltissimi testi e articoli su temi che riguardano l'ambiente, dello sviluppo e dell'energia. Per quale motivo i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e il tavolo NOAD sono interessati Ah, in particolare a questo problema eh, eh, sul fronte dell'energia il sud italia ci dicono può diventare l'hub del mediterraneo mettendo così in connessione la sponda sud con quella nord e assumendo la leadership ipoteticamente di una strategia regionale energetica oltre il sud a produrre già il 52,3% della quota nazionale di eolico solare e di bioenergie il sud ha un ampio potenziale in ambiti e tecnologie nascenti come l'idrogeno e l'energia connessa al modo al moto Um, per favorire, leggo, uh, quanto, um, su quanto sono riuscita a documentarmi questa evoluzione, è necessaria un'ulteriore semplificazione di norme e procedure al fine di creare un distretto associato alle energie del mare, così come eh, provvedere ad, ad ulteriori eh, potenziamenti di eh, strutture esistenti, promuovere una conferenza mediterranea sul tema, coinvolgere i territori per superare le varie resistenze che ostacolano lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili o di altri progetti. Paolo Gentiloni ha dichiarato recentemente a Napoli che ci sono almeno due ragioni che spingono a dire che oggi questa occasione eh, c'è in, a, a in, in virtù della prospettiva Euromed. La prima, dice Gentiloni, è il tema della disponibilità di risorse parla di una quantità di risorse disponibili per il mezzogiorno, 86 miliardi da qui fino al 26 solo con il PNRR e eh, si chiede se eh, siamo in grado in Italia di assorbire questa straordinaria quantità di risorse capace di portare eh, secondo le sue parole la quota di PIL del sud Italia dal 22 al 23,5%. Sottolinea come la guerra abbia svelato la dipendenza europea dal gas lusso e eh, La risposta a questo disvelamento e, e a questa dipendenza è stata straordinaria. In dieci mesi abbiamo ridotto le importazioni di gas russo dal 42 al 7 per e, e quindi eh, diciamo che eh, a questo va aggiunto alla consapevolezza che le rinnovabili già nel mezzogiorno eh, contribuiscono per oltre il 55%. Quindi sembrerebbe tutto bene per il Sud Italia. Peccato che pochi giorni, e questo, tutte queste dichiarazioni sono state prodotte pochi giorni dopo che il direttore della Svimez Luca Bianchi ha decretato tra le altre cose parlando dei LEP e quindi parlando del progetto eh, de, diciamo delle, del dispositivo individuato all'interno della legge di bilancio dal governo e dal ministro delle regioni Calderoli che occorrerebbe un fondo perequativo pronto ad entrare in azione, sia pure seguendo un calendario per finanziare i livelli essenziali di prestazione uniformi e colmare i divari del centro-sud. Eh, per calcolare l'ammontare, la quota che servirebbe, servirebbe una mappatura dei LEP che dice Bianchi richiederebbe tempo. Tuttavia è credibile che per colmare il gap siano necessari almeno 100 miliardi di euro, quindi una cifra in impensabile nel breve periodo eh, Bianchi sostiene che non c'è bisogno di una riforma lampo, ma di un percorso graduale, cioè di un nuovo patto sociale per consentire al centro-sudro di recuperare terreno senza pregiudicare il nord. Al tempo stesso lui però afferma che eh, non, il nord non può ottenere ulteriori aumenti dalle risorse erariali, finché il resto del Paese non abbia raggiunto un livello di guardia accettabile. Eh, Bianchi sostiene che ci sia bisogno di una diversa. Congiuntura economica, il paese deve riprendere a crescere, non dello 0,9% come nelle grigie previsioni del 23. E, eh, e, e, e rispondendo a chi eh, affermerebbe a questo proposito che così si ferma la locomotiva del Nord. Bianchi dice peccato che dati alla mano questa locomotiva non traini più il paese da tempo, il nord è da sempre più ansimante, cresce meno del resto d'Europa e quindi eh, questo qui sta il motivo per della congiuntura tra l'osservatorio dell'Unione Europea, il Laboratorio Sud, i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, il tavolo no a cioè l'autonomia di Calderoli continua a garantire, continuerebbe a garantire il mantenimento di privilegi perché di fatto costituzionalizza la spesa storica e lascia indietro almeno 20 milioni di persone che sono immobilizzate, ibernate. In quel mezzogiorno ormai da tempo con la riforma del titolo V anche cancellato dalla Costituzione italiana, rinunciando così a fare dell'Italia l'hub economico del Mediterraneo occidentale. Quindi eh, tutto bene per il Sud, questo io non lo so, certo ci sono dei dubbi. Eh, e per rispondere eh, a questa domanda, per farci capire meglio le connessioni e la problematicità di questo problema, di questa situazione, lascio la parola appunto ad Andrea Masullo, che ringrazio molto. Andrea deve sentire il microfono. Credo che abbiamo qualche problema tecnico con l'audio di Andrea, aspettiamo qualche secondo che si ricollega. Eccoci, forse adesso. così mi sentite perfettamente. Prego. Ecco, volevo evitare la cuffia, ma non ci sei <ride> riuscito. Va bene, ecco, io eh, ti ringrazio per questa introduzione perché eh, non, ho, eh, eh, non ho intenzione. Eh, di eh, affrontare il problema da un punto di vista eh, puramente dei finanziamenti, perché eh, i finanziamenti valgono eh, nella misura in cui sono indirizzati nella maniera giusta. e Preferisco eh, iniziare a parlare di qual è questa maniera giusta, cos'è la transizione ecologica, perché la transizione ecologica può essere il volano di sviluppo del Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno d'Italia ha tutte le caratteristiche per essere il, il non solo il traino energetico attraverso la transizione ecologica del paese, ma con tutta l'area dei paesi del Mediterraneo eh, europeo eh, può eh, far parte a ragione di una nuova polarità energetica che si sposta da nord a sud, se basata sulle energie disponibili appunto a sud. Allora, eh, qui la questione principale, poi però non vi preoccupate anche alle fonti, alla quantificazione delle fonti, ma la questione principale è una questione di, di modello, di modello di sviluppo e di modello energetico. E, e se pensiamo che il Sud di denaro, di fiumi di denaro sull'energia indirizzata in maniera sbagliata ne ha e, e ricevuti e ne riceve tantissimi penso al petrolio della Baldagri o al, alla, a questa idea di fare del lub del, del gas metano eh, eh, fare tutto ciò che non eh, riguarda lo sviluppo reale di questi territori ma soltanto lo sfruttamento di questi territori per creare sviluppo altrove eh, andiamo con ordine. La, diciamo, la, il, la cosa principale è avere un approccio orientato al cosiddetto bioregionalismo. Eh, in che senso? Eh, eh, identificare eh, le risorse energetiche in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio delle caratteristiche sociali e della disponibilità locale delle fonti energetiche. E se penso alla, a, io sapete insomma la, la mia famiglia viene dal sud dalla, dalla, dalla provincia di Napoli e eh, mi viene, la prima cosa che mi viene in mente perché l'ho visitata eh, tempo fa con la mia associazione Green Accord alcuni anni fa, eh, l'incredibile sviluppo, le, le, le famose seterie di San Leucio, no? che cosa il sovrano, diciamo così, il despota illuminato che decide di portare qualcosa che non c'era in quel territorio, come l'allevamento dei bachi da seta che vengono da, dall'estremo oriente. E su questo costruire, perché c'era l'acqua, c'erano tu, tutti gli ingredienti, costruire un, un, uno sviluppo legato strettamente, benché artificiale in un certo senso rispetto alla, al territorio, alla natura esistente, però legato al territorio. Quindi, c'è eh, l'esigenza uh, di mantenere eh, eh, una coerenza eh, di tempistiche tra natura, la, la, la coltivazione del, del, del gelso, la, uh, i tempi della, della crescita del baco da seta, eccetera, e industria, e crea un'intera città. Eh, operaia in questa direzione in cui tutti i cittadini sono impegnati in questa attività quindi in qualche maniera è un'attività che benché forzatamente però si inserisce in un contesto eh, costruito sul territorio e che quindi ha la caratteristica di eh, la possibilità di durare eh, un altro esempio che voglio farvi è quello delle cartiere eh, eh, io mi riferisco ai esempi di posti che ho visitato e che ho studiato, le cartiere svedesi, tra Norcepping e Braviken. Ma è una cosa incredibile, perché quelle cartiere vivono finché vive la foresta, hanno una filiera completa. La foresta eh, eh, che fornisce il legname e la cartiera che dal tronco direttamente in una filiera diciamo, industriale che in vita mia non avevo mai visto, non so se è lunga quasi un chilometro, eh, il, il tronco che viene scortecciato da queste macchine, cippato eccetera eccetera, trasformato quindi alla fine di questa lunghissima catena escono questi rotoli di carta. No? E, e questo è un altro discorso di una... Uh, qualcosa che dura ancora, è qualcosa di eh, nata eh, all'inizio all del secolo e che dura ancora, anzi qualcosa che ha origini ancora più antiche e che comunque continua nonostante eh, le, le diverse rivoluzioni industriali che ci sono, perché è legata eh, al mantenimento della risorsa primaria che utilizza eh, il sistema e quindi questo dà anche una stabilità di lavoro e di produzione. E un altro esempio simile, foresta e industria, è invece tristemente noto, è il rayon di Rieti. Non siamo nel sud Italia, però un esempio, è sempre il legno che viene trasformato in qualcosa, che nasce lì eh, perché eh, la provincia di Rieti è una delle province più eh, boscate d'Italia, forse la seconda dopo il Trentino. Per cui anche lì c'è un legame. Quando questo legame si rompe e la, uh, la RION va a, a, a prendere il legname in Canada, eh, è lì che il sistema entra in crisi. L'ossessione uh, di realizzare massimi profitti e di non mantenere la stabilità di un'attività produttiva crea questa separazione tra ambiente, eh, lavoro e e sviluppo e produzione industriale e infatti la, la, la raio non esiste più come non esiste tutto il polo poi elettronico che è stato creato intorno a questa presenza industriale che pure è scomparso completamente allora che cosa ci insegnano queste lezioni che cosa che cosa è successo quello che è successo è e veniamo finalmente all'energia è, è la, diciamo l'avvento eh, alla, alla fine dell'ottocento delle energie fossili carbone petrolio metano energie trasportabili che le prendo le porto dove mi pare e, e quindi il territorio diventa soltanto una piattaforma non ho un grande interesse a legare la mia attività nel, nel, al territorio nel quale voglio operare eh, mi basta che ci sia ci siano alcune infrastrutture se non ci sono me le costruisco e tutto ciò che mi serve me lo porto lì è chiaro che questo non crea un legame di sviluppo, una stabilità economica, una prospettiva di sviluppo futura, perché eh, infatti la storia che stiamo vivendo è proprio questa pensiamo alle eh, acciaieri di Taranto quando, eh, quando finiscono le condizioni, diciamo questa ossessione consumista di eh, eh, che diventa predatoria rispetto al, ai territori dove si va a insediare, perché poi quello che gli serve se lo porta da fuori, e crea il tristemente noto fenomeno della globalizzazione, della delocalizzazione, finché può sfruttare una certa situazione favorevole, resta in quel posto quando trova manodopera più a buon mercato, situazioni più vantaggiose da un punto di vista della rendita finanziaria, si sposta altrove tranquillamente, da un momento all'altro. Sappiamo. <coughs> quante tragedie e quante lotte fino al terribile e ignobile ricatto tra salute e lavoro che avviene alle acciaieri di Taranto. Mi dis, scusatemi se questa è una premessa forse un po' più politica che, che tecnica ingegneristica, ma qui ci, ci veniamo facilmente. Vi voglio soltanto leggere una cosa molto eh, simpatica dell'amico Wolfgang Sachs, che immagino che eh, conosciate, no? del del Wuppertal Institute eh, eh, che è stato poi eh, eh, anche presidente di Greenpeace Germania che ha scritto un, belli, un bel libretto Economia della Sufficienza sì mi sentite? ho sentito una voce? Sì, che sì, vai, vai, vai ah, vado. allora vi leggo soltanto alcune cose perché sono molto significative eh, solo alla fine del secolo il termine tempo assunse il significato di alta velocità il linguaggio rifletteva che l'ideale di movimento non era più ricercato nella giusta misura di ogni caso ma uniformemente nella massima velocità possibile con la vittoria delle macchine sui vincoli imposti dalla natura l'ideale di una velocità illimitata poteva ora realizzarsi la cinetica o movimento è diventata l'etica del modernismo la, eh, adesso un esempio divertente ma ve lo, lo lascio un attimino per stemperare la, eh, eh, la, la relazione cioè, la costruzione di auto è un settore in cui persiste caparbio lo spirito ottocentesco vengono offerte automobili sempre più veloci in grado di sviluppare una grande accelerazione e alte velocità come se ogni giorno dovessero gareggiare su lunghe distanze in autostrada tuttavia vengono usate eh, prevalentemente eh, in città dove la velocità è di 10-25 km di media. Ecco per dire le eh, assurdità. E torniamo al nostro tema, perché poi Wolfgang dà un sacco di spunti eh, interessanti su questo, eh, su questo aspetto. Eh, allora, eravamo, al eravamo arrivati al discorso dell'energia. Allora, eh, qual è il eh, eh, cosa dice? rispetto alla sostenibilità ambientale, eh, il eh, Millennium Ecosystem, eh, rispetto a questa rottura delle, del legame tra economia e ambiente. Eh, allora, abbiamo visto che la fase recente del parossismo consumista ha portato a questa rottura. Eh, abbiamo citato le accederie di Taranto, la Val eccetera. Gli scenari di transizione che propone il Millennium Ecosystem eh, eh, vanno da quello attuale, che è la Global Orchestration, se volete chiamiamola globalizzazione in maniera più semplice, e che eh, finisce nel technogarden. Che cosa significano queste cose? La Global Orchestration raffigura una società globalizzata, globalmente connessa, attraverso standards e modelli generali, nella quale, leggo dal Millennium Ecosystem, i problemi ecosistemici globali sono gestiti da istituzioni sovranazionali attraverso un approccio di tipo reattivo. Pensiamo al, ai cambiamenti climatici no? e a tante altre questioni ambientali. Quindi Il limite di questo approccio sta nella difficoltà di affrontare crisi che evolvono in modo rapido e a velocità crescente, e che lo rendono vulnerabile rispetto a sorprese emergenti relative a contingenze eh, politiche internazionali. A parte la tragedia della guerra, c'è sempre un problema, se ci fate caso, che nelle COP blocca il documento meraviglioso con il quale si entra e si esce con qualcosa che in 27 anni è servito a ben poco, al punto che dopo 27 anni le eh, concentrazioni di CO2, che è l'unica cosa che conta, quando si fanno queste cose continuano ad aumentare e siamo negli scenari peggiori eh, eh, in cui l'aumento è già eh, intorno a un grado e un grado e due. Quindi l'obiettivo di un grado e mezzo è praticamente difficilissimo da raggiungere, è quasi impossibile. E siamo in uno scenario che va oltre due gradi e mezzo, siamo in un'Italia che è un hotspot nel Mediterraneo in cui questi scenari possono essere ancora peggiori. Quindi diciamo chiaramente che la globalizzazione la global orchestration non funziona la soluzione tecnologica per tutti, eh, ne abbiamo vissute tante in Italia no? dal, dal carbone pulito il nucleare pulito, adesso che continuano a riproporci, queste soluzioni tecnologiche di livello internazionale non funzionano eh, allora qual è l'alternativa che propone il Millennium Ecosystem? è il mosaico lo sviluppo a mosaico regionale adattativo, che è un sistema proattivo basato sulla, eh, sulle specifiche situazioni regionali. Eh, quindi si sta fermando nelle popolazioni. Eh, interessate ma anche in, in alcune istituzioni internazionali e soprattutto nel mondo ambientalista questa come la chiave della transizione ecologica in alternativa al tecnogarden e qui si inserisce il discorso del bioregionalismo io eh, eh, esamino cosa ho sul mio territorio qual è la cultura qual è la disponibilità e in base a questo modello eh, uno sviluppo eh, e quindi veniamo alle fonti energetiche per il mezzogiorno abbiamo detto che il petrolio per uscire da questa eh, crisi climatica è qualcosa che va a morire le quantità eh, sono eh, relativamente modeste ma sono da un punto di vista energetico interessanti ma è qualcosa che non ha nessuna prospettiva futura e soprattutto sta distruggendo eh, eh, adesso porta una quantità enorme di royalties, fiumi di denaro sono promesse alla Valdagri, alla Basilicata, eh, fiumi di denaro che hanno un prezzo che è la distruzione dell'ambiente naturale sul quale eh, penso al parco della Valdagri, sul quale eh, negli anni le popolazioni locali stavano realizzando un loro sviluppo stabile attraverso l'agricoltura biologica, eh, le attività di agriturismo, eccetera. Quindi si ritroveranno eh, fra un certo numero di anni, anche un po' in virtù del, del, uh, uh, degli obiettivi dei cambiamenti climatici e del phase out dal petrolio. Si ritroveranno con un ter territorio devastato, e già oggi lo è, estremamente inquinato, e già oggi i livelli di inquinamento in certe zone della Val d'Agri sono incredibili, eh, e eh, senza neanche quella prospettiva futura stabile che era legata alla realtà del loro territorio e questo è un esempio eh, classico di che significa eh, eh, bioregionalismo. Ma io vorrei aggiungere anche, appunto, lasciamo perdere il discorso del, del gasotto, dalla dall'Algeria che mi sembra un qualcosa, non, non ne capisco il senso perché se in questo modo si vuole al di là del, dell'impatto che poi no, lascia ben poco di sviluppo al mezzogiorno che viene soltanto attraversato da questa infrastruttura perché l'idea è di eh, portare il metano nel, in Europa attraverso l'Italia. Ecco, intanto non capisco in che modo possa essere vantaggioso spostare l'approvvigionamento la di metano da un'area un politicamente instabile che stiamo vivendo in cui stiamo vivendo la tragedia di questa guerra a un'altra area politicamente forse ancora più instabile del, del nord del Mediterraneo. Quindi, veramente, da un punto di vista logico, è una cosa incomprensibile e il fatto che questo possa portare sviluppo per il mezzogiorno è qualcosa di che trovo eh, quasi paradossale, insomma è un attraversamento, ma poi chi garantisce all'Italia che gli altri paesi europei che seguono che si avviano in maniera ancora molto confusa, se volete, molto contraddittoria, però sono contento di aver saputo che la, la Germania ha chiuso eh, definitivamente le sue ultime centrali nucleari eh, e, Un'Europa che si avvia verso altre prospettive, che garanzia c'è che utilizzerà questo, uh, questo metano per gli anni uh, di, della vita utile che, che possa avere un senso uh, di tutto questo flusso di, attraverso questo gasdotto? Quindi si rischia di creare l'ennesima opera inutile che se ci riuscissero a farla non porterà a sviluppo e che ha una prospettiva di morire prima ancora forse che è arrivata alla metà della sua vita utile quando eh, eh, l'Italia e il resto d'Europa si troverà a rispettare gli obiettivi al 2030 e al 2050 sui cambiamenti climatici ecco eh, ma c'è allora c'è da chiedersi, abbiamo delle alternative, perché il discorso che viene fatto è sempre questo, no? si dice, vabbè, rinunciamo al petrolio dei Valdagri, rinunciamo al metano eh, del, dell'Adriatico, rinunciamo al, al gasotto, eh, ma non ci sono, quali sono le alternative, le fonti rinnovabili sono, sono discontinue, e qui c'è il discorso del modello. Eh, e Non so quanti sanno, ne abbiamo parlato forse qualche volta, che eh, eh, l'Italia ha una quantità, soprattutto localizzata nel Mezzogiorno d'Italia, una quantità, eh, un potenziale geotermico incredibile. incredibile. Eh, eh, vi spiego da dove nasce. È 60, il, il calcolo del potenziale eh, è un numero impensabile. 65 volte... Il fabbisogno energetico nazionale è una cosa da non credere, ma è così, perché non sto parlando dei giacimenti di vapore tipo Toscana che pure esistono e se li venissero sfruttati tutti eh, sarebbe tre volte e mezzo il fabbisogno energetico nazionale. Sto parlando di eh, quelli che creano problemi di localizzazione, di impatto, perché eh, il vapore se non viene ben trattato insomma, può creare dei problemi. Ci sono i giacimenti secchi che un tempo erano considerati eh, poco significativi e poco appetibili, che sono tra i eh, 3.000 i giacimenti, non ho capito. I giacimenti di rocce calde secche, ah, senza acqua e grazie. senza vapore. E... Che si trovano a tra i 3.000 e i 5.000 metri di profondità, quindi un gioco per, per esempio per il know-how di Eni, di una Eni, se si volesse dedicare, cosa mi sembra assai improbabile, a, a, un, a iniziative di questo genere, ed è presente in tutta la fascia appenninica. Questa è la cosa straordinaria, che è una quantità enorme, quindi non significa che devo devastare la fascia appenninica per fare queste centrali, poi sono piccole, perché come funzionano? L'acqua si manda in si crea una, eh, eh, diciamo una frattura, una fessurazione, no? frattura sembra una parola pericolosa, no? una, una piccola diciamo, eh, dispersione di acqua, una sorta di, di laghetto di acqua in profondità iniettando acqua in pressione. Una volta realizzato questo, tutto avviene a, circuito, a due circ doppio circuito chiuso. L'acqua viene pompata in profondità, risale calda, e viene ripompata in profondità dove si riscalda indefinitamente perché il calore geotermico è eterno, rinnovabile. E in questo calore viene messo a contatto di un fluido che può funzionare perché sono giacimenti di temperatura modesta. Per questo non hanno mai suscitato interesse tra sotto i 100 gradi, tra 80 e 90 gradi. E ci sono ormai macchine consolidate che sono i cicli Rankin che usano dei fluidi eh, termici a quelle temperature espandono e operano meglio del vapore che a circuito chiuso attivano una turbina ed ecco l'elettricità a quel punto io non mi devo trasportare il calore come quando ho i giacimenti di calore ma l'elettricità la posso trasportare con una rete che va a destinazione nei, nei luoghi di utenza questo sarebbe l'integrazione, eh, il complemento e il volano delle comunità energetiche che è la prospettiva eh, più bella socialmente, ecologicamente ed economicamente che ci possa essere, che adesso è tollerata, diciamo così, se vedete la, la, le, le regole, le norme che adesso le, sono state finalmente approvate, nonostante tutte le difficoltà di allaccio, eccetera, è contingentata, a, perché non cambia il modello energetico, quindi mi devo fare i conti con una rete di trasporto di alta tensione basata sulle ponti eh, fossili eh, quindi eh, eh, la discontinuità che si crea eh, impedisce l'allacciamento di fonti discontinue eh, eh, oltre una certa quantità la comunità energetica perché viene tollerata? Perché eh, eh, consentendo eh, eh, la eh, produzione collettiva e quindi la possibilità di equilibrare nello stesso punto di immissione in rete i consumi e, e la produzione, dà più spazio alle fonti rinnovabili, entro certi limiti, perché ogni punto può tollerare eh, fino a un, una certa quantità. Quindi è un escamotage, eh, nasce a mio avviso, non da una, da una conversione ecologica dei, degli ultimi governi, ma da, dal fatto che consente di avvicinare più facilmente gli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili firmati in Europa, gli obiettivi europei. Eh, ma cosa c'entra la geotermia con questo? Perché se io ho una fonte stabile, non ho bisogno di impianti di accumulo del calore, eccetera, eccetera, perché la discontinuità per me resta la priorità alla produzione locale, perché è il modo più efficiente di utilizzare l'energia, la discontinuità viene, può essere compensata tranquillamente, senza batterie, senza eh, dis disturbare la rete nazionale, attraverso l'uso di una fonte continua come la geotermia, che è così abbondante, che in, in questa abbondanza potrebbe anche ricavarne eh, quanto è sufficiente per esempio per produrre idrogeno e, eh, e da utilizzare negli acciaieri di Taranto, perché no, o nelle industrie energivore. Quindi viene a mettere totalmente fuori gioco eh, le energie fossili e l'energia nucleare. Il, il mio sogno che vi propongo è un'integrazione tra fonti rinnovabili stabili e, e, e fonti rinnovabili discontinue. Eh, le seconde che creano... Eh, una socialità importante anche nella cassa comune da, da utilizzare per progetti di tipo sociale, eh, perché il meccanismo è questo: le compensazioni in, in una certa parte, in una certa quantità, eh, sono destinate, infatti, si chiamano comunità energetiche, rinnovabili e sociali, e una certa parte vengono eh, destinate ad attività di miglioramento della qualità della vita o di supporto a categorie svantaggiate, eccetera. E quindi questo è il, il modello che, che mi sento di, eh, di proporre per lo sviluppo del mezzogiorno. E quindi non ci sono più alibi che l'energia non c'è per il mezzogiorno e bisogna, eh, e, e, e bisogna accettare qualsiasi cosa. Dal petrolio al metano, qualsiasi cosa che è sempre frutto di una chiamiamola con la, con la parola più chiara, colonizzazione. Perché eh, il Mezzogiorno, eh, appunto, dicevo, un'industrializzazione che viene e va, decide eh, quando installarsi, quando andarsene, ah, perché eh, eh, comunque viene eh, a sfruttare delle situazioni, manodopera eh, disponibile a. a a, a, a basso costo rispetto ad altre, ad altre situazioni eh, eh, forme ricattatorie perché in queste, questo tipo di industrializzazione consente di dire all'impresa eh, io sto a queste condizioni o me ne vado da un'altra parte dopo domani chiudo e vado a fare la stessa cosa in un'altra parte del mondo perché è indifferente dove vengono fatte queste cose non è che le acciaierie stanno a Taranto perché a Taranto ci, sono, ci sta ci sta qualcosa di particolare, ci sono cose che ci possono stare in qualsiasi altro posto del mondo. Ma se io riesco ad alimentarlo, ad alimentarle con una fonte rinnovabile, ho risolto anche quell'odioso eh, ricatto tra salute e lavoro che si sta perpetrando, eh, spaccando anche la popolazione in quelle situazioni. E quindi penso che veramente la... la eh, le comunità energetiche possono diventare il catalizzatore della transizione ecologica e ricucire quello strappo tra ambiente, territorio e sviluppo, eh, eh, creando uno sviluppo quindi stabile, sostenibile, e penso che veramente è stato sottovalutato il potenziale, eh, diciamo una parola che ci piace, rivoluzionario di un'energia controllata democraticamente dai cittadini. Pensavano di fare qualche, come si dice, dalle parti dei miei genitori, qualche cusarella che non disturbava, che tutto sommato faceva comodo anche a chi gestiva le mega centrali. Invece si trovano nelle mani qualcosa che gli può scoppiare tra le mani e diventare veramente il punto di svolta che può cambiare potenzialmente l'intero modello energetico e finalmente mettere eh, fuori... fuori uso il phase out delle fonti fossili Io, questo è il mio messaggio se volete possiamo anche scendere in particolari di altre situazioni oppure rispondere a richieste, a domande intanto c'è un'iscrizione a parlare da parte di Roberto Musacchio e così magari diventa un'interlocuzione Bene, sì, grazie. Se no vi raccontavo tutta la storia delle seterie di San Leus e poi dovevo, cambiamo oggetto che... di questo nostro incontro. Ehi, con, con te passerei le ore, le giornate, come ci è capitato nel passato. Ma, insomma, io penso che dobbiamo sviluppare in particolare questa uh, tua proposta delle comunità energetiche, però vi proponevo una riflessione che mi è venuta in mente uh, adesso, sulla ragione anche di questo incontro, che è voluto eh, contemporaneamente eh, da quelli che si battono contro l'autonomia differenziata e quelli che si battono per eh, le comunità energetiche, no? e, e quindi che nesso c'è tra queste cose, e alla fine chi prevale tra le due, Andrea, so, no? come dicevi. Allora. Volevo ricordare a tutti noi, e a chi soprattutto ha qualche anno di più come mezzo, eh, un'esperienza del passato in cui secondo me questo scontro c'è stato e si è avviato e ha determinato anche degli esiti successivi che in questo momento si vanno concretizzando sempre di più. Non parlo di energia, Andrea, parlo di acqua, ma io sono stato, certo. diciamo nel mio piccolo, un protagonista a rimortio perché poi il protagonista principale era eh, Giorgio Nebbia, eh, della approvazione di, di quella che secondo me era l'unica legge approvata in Italia in cui le istituzioni venivano ripensate su base ambientale per chi non se lo ricorda la, la legge sulla difesa del suolo sembra un, un, un titolo un po' strano no? perché eh, la difesa dalle alluvioni eccetera eccetera in realtà la 183 si chiamava eh, era una legge eh, che ripensava complessivamente l'assetto del territorio su base ambientale e demografica cioè considerava l'acqua eh, non una merce ma eh, qualcosa che eh, stava dentro corpi vivi in quel caso i fiumi suddivideva il territorio italiano eh, sulla base eh, dei grandi fiumi e poi eh, dei piani eh, dei fiumi regionali e eh, costruiva comunità eh, di gestione di quest'acqua eh, per favorirne eh, eh, la riproduzione ambientale e eh, l'ottimizzazione del rapporto con il territorio stesso e quindi per esempio eh, prevedeva che questi piani che poi devono essere elaborati dalle comunità di Bacino fossero eh, sovraordinanti rispetto ai piani regolatori cioè in un paese dove si è costruito ovunque e, e dove non c'è mai stata neanche una legge sul regime dei suoli ricordiamoci che la legge sul regime dei suoli a proposito di leggi ambientali eh, fu eh, eh, a, azzoppata da una sentenza della corte costituzionale che non è mai stata recuperata come, come danno ma che eh, aveva le sue ragioni nel, nella compromissione di questa legge. Cioè in Italia è dagli anni 60 che si provava a fare una, una legge sul regime dei suoli cioè, e si sono rischiati golpe per non farla. Questa cosa... Eh, metteva eh, diciamo, al centro un tema di straordinaria eh, avanguardia, che era quello che il territorio andava gestito democraticamente in senso ambientale eh, con eh, eh, non, non, dire, relazioni e ambiti che venivano definiti precisamente dall'ambiente e, dal, e, e dalla democrazia e su questo si costruiva anche l'economia eh. quindi eh, ancora di più che, che l'acqua bene comune l'acqua che vive questo era questa legge fu affossata e fu affossata nel, nel modo più, eh, come si può dire, eh, attraverso una pratica assolutamente eh, ambigua e, e anche camuffata, che allora sembrava progressiva. Lo dico perché anche allora poi ci furono responsabilità dentro eh, quello che poi diventerà il centro-sinistra. Ma subentra la cosiddetta legge Galli, eh, che eh, trasforma invece la gestione dell'acqua per bacini tecnologici legati all'acquiettizzazione. Allora non era semplice diciamo, chiarire, capire che cosa succedeva, ma al bacino naturale eh, fluviale si sostituiva il bacino tecnologico. E Il bacino tecnologico, parliamoci chiaro, fu l'anticamera della trasformazione di quelli che gestivano l'acqua in delle spa e nella mercificazione dell'acqua. Il bacino non era costruito per nulla sulla base di quello che era eh, diciamo, eh, l'elemento naturale del fiume, ma al contrario sulla base di qual era quella che originariamente era una società, per, che era un'azienda eh, comunale che poi si andava trasformando in spa e in spa sempre più grandi fino a quello che abbiamo conosciuto, cioè l'acqua in mano alle grandi multinazionali, tema assolutamente eh, cogente in questa maniera. Eh, che è passato attraverso una riforma istituzionale. Allora io questo nesso vorrei cogliere anche oggi, perché questo che ci veniva proposto da Marina, Andrea. Cioè, l'autonomia differenziata non c'entra niente con la regionalizzazione e con le comunità energetiche, ma è l'esatto contrario. È l'apertura dei territori alla mercificazione integrale di qualsiasi elemento che va dai servizi eh, allo sfruttamento del lavoro, anche allo sfruttamento del territorio. Tant'è vero che le competenze, eh, quelle per la, eh, eh, la straordinarietà delle cosiddette grandi opere, vanno ancora più in capo al Governo centrale, anzi agli esecutivi, anzi prescindono addirittura da atti parlamentari. E contemporaneamente quella cosa che chiama Regione, che diventa sempre di più il piccolo consiglio di amministrazione, della privatizzazione integrale dei territori e dei loro cittadini, io credo che non c'è paese ho provato a scriverlo, non c'è paese d'Europa dove ci sono consigli regionali che hanno funzione legislativa fatti da 20 persone elette a traino di un presidente C'è la famosa Ungheria ha consigli provinciali di 40-50 persone noi siamo riusciti a far gestire una regione da un tavolo di pizzeria 20 persone che devono alla loro elezione aver appoggiato un presidente o una. Con l'autonomia differenziata adesso questi diventano territori alla merce di quello che succede, che è questo strano incrocio tra le questioni eh, diciamo, di mercato e le questioni geopolitiche. E quindi se ti serve di fare eh, l'ab perché devi stabilire dei rapporti eh, che fanno finta che esci dal rapporto dominante con, eh, con il metano russo, fai quello. Se ti serve di fare quello che hai fatto negli anni passati, eh, Andrea, tu sai bene. Certo. Noi, un'altra genialità, che era quella del CIP6, degli incentivi dati ai produttori industriali, e non solo, a tutti quelli che dicevano che eh, eh, producevano fonti assimilate alle rinnovabili, siamo riusciti a trasferire centinaia di migliaia di miliardi delle vecchie lire a produzioni energetiche sporche, che sostituivano peraltro le stesse produzioni eh, industriali. Quanti degli impianti industriali, tu prima ne parlavi, sono diventati eh, eh, diciamo, la foglia di figo per, la per insediamenti energetici che fanno dell'Italia il paese che ha la più alta riserva di produzione elettrica installata del mondo, credo, del mondo tutta sovvenzionata dal CSE. Queste premesse, ampiamente gestite sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, purtroppo, e adesso portano all'approdo di questa cosa dell'autonomia differenziata come diceva Marina e che capacità di resistenza possono avere comunità energetiche che sono ancora da insediare peraltro rispetto a questo, questo è naturalmente il punto che io credo che noi dobbiamo riuscire ad affrontare anche il senso di questo appuntamento cioè come cerchiamo di avere una visione complessiva di come si muove l'avversario perché tale è e di che cosa dobbiamo mettere insieme noi per cercare di sostenerlo. tu hai detto moltissime cose utilissime da questo punto di vista io penso che possiamo lavorare anche su comunità territoriali del lavoro mi hanno proposto per esempio i eh, compagni che conosco diciamo una sorta di comunità energetica anche a livello europeo sembra strano perché è fuori dalla territorializzazione ma per esempio dei produttori di cirurgico proprio per lavorare invece sull'idrogeno pulito eccetera eccetera ma dire che noi siamo appunto uno spazio locale e globale ecco io penso che eh, questo incontro come l'avete preparato molto bene grazie a Franco Russo e a Marina a Marino eccetera eccetera possa andare in questa direzione i materiali che avete già fornito voi due e, però appunto Andrea ti proponevo eh, di mixtare questa cosa eh, per capire come l'ottimismo della volontà che tu hai messo in campo come sempre perché sei un militante straordinario e poi fai i conti appunto non con quello che è un pessimismo ma con quella che è la realtà dei fatti e come rispondiamo naturalmente sul tema della pace non devo dirlo a te che sei maestro e impegnato quotidianamente ma eh, io credo nella, nella forza delle cose nella forza della, della, della verità che alla fine viene a galla che è la cosa più conveniente io non parlo quando parlo di eh, eh, approccio regionale, a mosaico regionale non mi riferisco all'istituzione regione mi riferisco proprio a quello che dici tu alla comunità locale che può essere un bacino può essere un'area che ha un, un una unità territoriale che ha delle caratteristiche in comune o degli interessi comuni questa è la democrazia in cui abbiamo sempre creduto non la, la pseudo democrazia in cui la gente non decide più nulla non decide più nulla perché arriva il quello che hai detto tu, insomma, arriva la, la, la, la, quella che ho chiamato, noi la chiamavamo semplicemente globalizzazione, eh? si chiama global orchestration, ma è quella lì, che tutto si decide ad alti livelli, dove la gente non sa nemmeno di che cosa si parla a quegli alti livelli e si ritrova poi queste cose sul suo territorio. Quindi penso che veramente sia uh, una rivoluzione... da un, che eh, va a minare eh, con la forza del, diciamo, della sua eh, consistenza eh, perché è in, quando parliamo dei numeri che in parte vi ho dato va a minare, a minacciare il modello invece eh, esistente cioè l'interesse sull'acqua eh, io eh, ho a, a lasciato eh, due anni fa circa, un anno e mezzo fa il Ministero dell'Ambiente, dove. Eh, non si sente. Mi sentite? No, adesso sì. Ecco, sì, a un certo punto non ho visto più niente. Ci cioè, ho lasciato il Ministero dell'Ambiente perché coordina. Ero coordinatore scientifico come esterno, come consulente esterno delle attività sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Va bene, ve la faccio breve. Eh, avevo proposto proprio delle iniziative sull'acqua adesso si sta gestendo come secondo quello che dicevamo prima in maniera reattiva e, eh, nelle diciamo eh, anomalie meteorologiche dettate dai cambiamenti climatici c'è eh, un periodo siccitoso si perdono i raccolti, emergenza, c'è il danno, bisogna pagare i contributi giustamente perché è stato danneggiato ma non c'è un'azione proattiva, c'è una eh, comunità che ragiona nel cambiamento delle pratiche, eh, delle tecniche agricole, nel miglioramento, nel, nel, nella conservazione dell'acqua, eh, penso nelle, eh, nelle regioni del nord che eh, diciamo, soffrono della dello scioglimento dei ghiacciai, della poca innevamento, c'è una prospettiva tragica proprio della di, di discontinuità della disponibilità di acqua. E nasce pure questa contesa tra industria che ha bisogno dell'acqua, agricoltura che ha bisogno dell'acqua, eccetera. Ma l'acqua ce n'è in abbondanza. Quello che è cambiato nel, nel, è il modello di gestione che è sbagliato, perché quello che è cambiato in realtà con i cambiamenti climatici è la distribuzione nell'arco dell'anno non c'è più un effetto naturale di conservazione e di distribuzione. E beh, ma eh, questo, qui in questo caso la tecnologia può aiutare, non solo la tecnologia ma anche il modello e le attività che si svolgono sul territorio. L'agricoltura eh, più consapevole, magari si possono spostare eh, le date di semina, si, si può migliorare la qualità organica e pedologica dei terreni in maniera da, da mantenere eh, più a lungo eh, l'umidità, addirittura ci sono tecniche di gestione delle risaie perché uno pensa all'acqua, soprattutto nel, nel nord nel nord italia alle risaie no senza allagamento mantenendo la stessa produttività eh, e ci sono eh, in india ci sono tantissimi esempi di questo genere ma sono anche esempi poi praticati ormai in altre parti del mondo che possono essere reiterati. quindi la non c'è cambiamento in questo paese, in questa società, perché c'è un interesse consolidato a non cambiare. E questa, quello che ha detto Roberto rispetto all'acqua è la stessa cosa che dicevamo rispetto all'energia: creare comunità di interesse collettivo che decidono le, le loro sorti e si staccano dalla rete nazionale. Grazie Andrea, non so se ci sono altri. Vorrei Alfio. Vabbè. Prego Virginia, poi Alfio. Sì, Grazie, grazie. Intanto ho trovato questo, questo intervento interessante e stimolante. Eh, io mi sono occupata per i cinque anni scorsi proprio di energia ehm, in commissione ambiente al Senato. E, e poi tra l'altro sono uno per cui soprattutto per quanto riguarda il mare sono assolutamente d'accordo sul fatto che comunque noi dovremmo puntare molto sull'energia del mare e nell'ambito del PNRR è vero che ci sono soldi per il sud ma per quanto riguarda appunto l'energia ehm, proprio lo sviluppo appunto di un percorso consapevole di Uh, diciamo uh, di uh, produzione di energia rinnovabile dalle fonti marine, e eventualmente anche, vabbè, nel mio caso, io poi sulla geotermia ho qualche dubbio. Se parliamo di geotermia a bassa entalpia, come mi sembra di capire che questa, poi non mi occupo di geotermia, però se parliamo di geotermia a bassa entalpia, sicuramente è assolutamente valido proprio come progetto e come proposta e sicuramente eh, proprio per, per dare continuità all'energia rinnovabile delle comunità energetiche che chiaramente ha una discontinuità di base, di fondo. È vero anche che c'è l'idrogeno verde che poi potrebbe diciamo, sostituire nel tempo le batterie, però di fatto poi l'idrogeno verde lo dobbiamo produrre e quindi abbiamo bisogno ancora di energie rinnovabili. Quindi io penso che sicuramente il Sud è lab. Per energetico per eccellenza sono assolutamente d'accordo eh, che eh, si debba diciamo eh, eh, eh, proprio nell'ambito anche dell'autonomia differenziata io sono d'accordo anzi io ho anche ascoltato eh, la presentazione del rapporto Svimez e quindi trovo assolutamente eh, importante eh, quel rapporto proprio perché c'è concentra l'attenzione sul sud che però appunto non deve essere predato come è stato fino a questo momento eh, e soprattutto sul mare e sulle coste quindi mh, diciamo come hub energetico ma anche come ponte per l'economia e per i rapporti con il Mediterraneo quindi eh, dovrebbe appunto bisognerebbe fare questo passo verso eh, diciamo, una nuova strutturazione della eh, a parte perché poi cambia proprio la geopolitica no, dell'energia dell cioè perché è chiaro che se noi abbiamo un'energia che proviene da, dalle fonti fossili abbiamo un tipo di geopolitica poi cambia la geografia laddove per esempio devi andarti a cercare delle altre fonti e quindi le fonti, delle rinnovabili, fonti rinnovabili e di conseguenza è chiaro che il sud può diventare, fare da traino da traino per l'Europa eh, però purtroppo anche come ci, eh, diciamo, eh, gli esempi che portavano, che, che avevano citato eh, diciamo mh, mh, mh, le persone, eh, i relatori del, del rapporto Simez purtroppo molte cose che devono essere fatte al sud le ehm, hanno poi fatte al nord quindi noi sicuramente dobbiamo puntare su un tipo di energia che sia mh, diciamo, autonomo che, si, che, si pon, che sia proprio basato sul, proprio, sul, proprio, sul giornalismo e questo è quello che ho sempre detto ho sempre sostenuto perché questo poi ci dà una forza enorme perché per noi l'energia del mare o comunque la geotermia sono fonti eh, gratuite e quindi eh, diciamo possono essere eh, appunto non le spotti da lì quindi questo tipo eh, diciamo aiutare a sviluppare un sistema indipendente di energia eh, quindi scollegato dalla predazione poi degli altri paesi soprattutto quelli in guerra soprattutto quelli dove c'è un regime dittatoriale e, e quindi secondo me eh, io penso cioè eh, io ho proprio lavorato in questi nei cinque anni quattro anni e mezzo di, eh, di attività parlamentare mi sono proprio mh, diciamo dedicata assolutamente a questa parte soprattutto al PNRR l'ho studiato benissimo cioè soprattutto la tassonomia quindi la finanza etica eh, che poi purtroppo la grande delusione è che ha, è stato ha, insomma inserito anche eh, il nucleare e comunque il gas e soprattutto eh, ultimamente hanno anche eh, diciamo l'Europa ha anche accettato di inserire eh, per l'abbattimento della CO2 i pozzi esauriti eh, eh, del, del diciamo delle fonti fossili per fonti fossili per la cattura della CO2 e quindi ha rinunciato in qualche maniera All'abbattimento della CO2 riducendo le emissioni in atmosfera, ma semplicemente catturandole, quindi continuando a produrre eh, a un ritmo forsennato e alla cementificazione, all'industrializzazione, alla produzione assolutamente insostenibile per il nostro pianeta. Quindi voglio dire, ci sono eh, veramente tanto da fare su questo. Io, su Questo mh, aspetto, eh, appunto, quello dell'energia e l'energia del sud, e soprattutto la pianificazione anche, no? Perché altrimenti, questo far west che eh, diciamo che sta devastando, che ha devastato il sud, eh, lo eh, diventerà un far west anche per le fonti rinnovabili. Perché io prima, forse all'inizio di questo incontro, ho sentito, eh, però forse ero un po' distratta, ho sentito parlare di eh, di riduzione delle autorizzazioni quindi di semplificazioni le semplificazioni fino ad un certo punto secondo me appunto se c'è un modello di sviluppo da seguire o da proporre perché è chiaro che quello che stanno facendo è un modello di sviluppo insostenibile che insomma va perlomeno diciamo migliorato e quindi riorientato se vogliamo però su questo tema, quello dello sviluppo del modello di sviluppo energetico e del modello di sviluppo che comunque tuteli l'ambiente, è ovvio che secondo me noi come gruppo potremmo effettivamente ehm, sederci a tavolino e capire esattamente come, eh, come proporlo perché insomma le variabili sono tante e bisogna anche eh, capire dove eh, diciamo, eh, evitare insomma tranelli. Ecco. E, e quindi parla, partendo appunto da una pianificazione da una, uno studio che già ci sono appunto ci sono studi che ci possono dire esattamente come cosa sfruttare anche piccole eh, diciamo fonti energetiche locali eh, e, e quindi eh, e quindi insomma però cercando appunto di affinché queste siano sostenibili perché L'idea poi di arrivare a bruciare le foreste e poi a non averle più, anche quello è sbagliato. Per cui, eh, diciamo, dovremmo mettere insieme eh, questi elementi per costruire un quadro che sia sicuramente interessante dal punto di vista politico, perché bisogna sempre trovare, soprattutto dall'opposizione, delle proposte che poi, eh, diciamo, vadano un po' contro quello che dice il governo, e per noi è facilissimo perché voglio dire, il governo. Meloni è davvero, insomma, sta, sta labrando tutto, ma insomma, lo sapevo già perché ci ho passato cinque anni. Anche con le autonomie differenziate, devo dire, cioè l'autonomia, diciamo, in affari regionali, anche lì è stato un macello, insomma, e con, ad esempio anche con l'agricoltura. Ecco, quindi io direi che sicuramente su questo si può, mh, diciamo, lavorare, eh, penso che questo sia ben legato all'autonomia differenziata e quindi invece all'unità dell'Italia e come sud eh, che possa diventare da traino per il Mediterrane del Mediterraneo, mh, per l'Europa, insomma, per un'Europa, eh, cioè, eh, euro-mediterranea. Ecco, voglio dire, mh, non voglio eh, fare uno... insomma però mi sembra giusto appunto fare da ponte grazie prima di sì. dare la parola ad andrea volevo fare il giro continuando c'è franco, franco russo franco ah. russo. scusate avevo chiesto la parola alfio furneri prima eh. c'è alfio poi c'è franco e poi ridiamo la parola ad andrea va bene ok grazie prima c'è alfio franco che si era prenotato, poi ci sei tu, e poi ridiamo la parola ad Andrea. Posso? Allora, io volevo brevemente eh, porre l'accento su un elemento che normalmente viene trascurato anche, diciamo, nell'ambito della sinistra. Io lavoro da 50 anni con i contadini siciliani, sono uno dei promotori dell'agricoltura biologica, e abbiamo costituito, diciamo, aziende cooperative biologiche. Oggi quello a cui si assiste è che la metà delle aziende eh, siciliane sono desertificate, perché sono state abbandonate. Voi capite bene che cosa questo significa, un terreno abbandonato. Significa distruzione della produzione, significa distruzione della biodiversità, e in termini energetici significa desertificazione perché le erbe e le piante creano umidità e dall'umidità nasce la pioggia. Noi oggi siamo in una situazione tragica perché, ripeto, abbiamo metà del territorio siciliano desertificato. Abbiamo creato una legge alla sinistra, di agroecologia, che è stata approvata all'unanimità, ma che l'attuale assessore. Eh, di Forza Italia eh, si, eh, non vuole eh, emettere i decreti attuativi. Quindi diciamo, ecco, volevo semplicemente porre l'accento su questo, che al di là delle grandi foreste che si distruggono, abbiamo una distruzione, diciamo, della, degli alberi, delle erbe, degli ortaggi da noi e questo crea una disertificazione che è rovinosa in termini di produzione di occupazione e di reddita in termini energetici. Grazie. Marina, dopo un minuto mi dai la parola dopo dopo Franco, Franco dopo Franco. C'è anche Un minuto. Sì. Sì, grazie mille. Intanto vorrei ringraziare sia Marina che Andrea per, per lo sforzo, diciamo, di elaborazione di proposte fatte e anche, diciamo, la partecipazione... Ora non, non sono numeri di centinaia di persone, ma insomma rispetto alle nostre, alle nostre medie, si è visto che questo tema ha sollevato abbastanza interesse. Quindi, la prima eh, diciamo, preoccupazione che avrei, anche da cui discendo una proposta, è se noi riuscissimo a far vivere questo, questo momento, cioè se noi riuscissimo a solidificare questa iniziativa. Che oggi ha, ha visto appunto con, avviatasi con la relazione di andrea perché mi pare che le, le presenze che, che ci sono sono molteplici e quindi mi pare che abbia destato un certo interesse e soprattutto le tematiche possono essere diciamo di lungo possono essere di lungo periodo che vanno che aiutano non solo nella, nella battaglia contro l'autonomia differenziata ma che poi possono effettivamente suscitare delle iniziative autonome di contrasto anche al piano alle iniziative al piano energetico che i, non solo questo governo ma anche i precedenti hanno portato, portato avanti. Fatta questa premessa che però, ripeto, mi piacerebbe, soprattutto immagino da parte della Presidenza di Marina e di, e di Roberto Morea, se poi riuscissimo a individuare le modalità con cui mantenere i rapporti con le persone che stasera um, hanno partecipato a questo nostro incontro. Invece, a livello di sostanza, vorrei dire questo. Io dal, dall dalla relazione di Andrea ho capito questo, e anche lo sottolineava Marina prima, che nella nostra battaglia contro l'autonomia differenziata e nella nostra mobilitazione del Sud dobbiamo batterci contro una nuova forma di colonizzazione a cui il Sud viene ridotto. Uh, questo sembrerà una cosa scontata, perché... Eh, Anch'io sono sempre stato convinto, leggendo appunto i documenti sullo sviluppo energetico del, del, del, del mezzogiorno, che vedendo anche proprio la geografia dei gasdotti, si vede perfettamente che i gasdotti dal sud vanno a nord quindi è un'energia che passa a, a, con, da, nel sud, ma non si ferma nel sud. La proposta che ci ha fatto stasera Andrea è quella invece di... Eh, eh, eh, individuare delle fonti energetiche che stanno nel Sud e che servono il Sud e non solo il Sud perché appunto in zona più potrebbe essere collegata alla rete alla rete elettrica ehm, nazionale e, legata a questo la, la, quindi lotta battaglia denuncia della colonizzazione del Sud e la seconda cosa anche se mh, oggi non è facilissimo immediatamente tradurla in slogan però potrebbe diventare marina oggetto della, della, della nostra diciamo, controinformazione è il tema del, del bioregionalismo, proprio. perché il bioregionalismo si lega a fonti, non, diciamo così, non combatte il decentramento regionalistico, non combatte il decentramento locale, al contrario insiste sul, sul, sulle istanze, sugli interessi e sulle vocazioni, diciamo così, del territorio per esaltare le forme di, de di democrazia. Insomma, il bioregionalismo, peraltro, è in contrasto con il regionalismo amministrativo che è stato determinato, perché le regioni non sono nate, diciamo, come, mh, sulla base di, chiamiamole vocazioni territoriali per, per intenderci, ma invece sulla base di mh, eredità storico-burocratiche. Ehm, per cui anche la battaglia sul bioregionalismo, io ricordo i nomi di Lucio Gambi, eh, del geografo Lucio Gambi, Nebbia eh, Giovenale, che potrebbero essere riprese appunto per, per dimostrare che noi che ci battiamo contro l'autonomia differenziata vogliamo riportare alla luce, vogliamo far rivivere o forse far vivere per la prima volta il, il bioregionalismo. La terza questione che volevo sollevare era questa. Eh, dice Andrea ehm, se noi non perseguiamo ehm, se noi continuiamo a perseguire ehm, diciamo l'energia basata sulle fonti fossili non raggiungeremo gli obiettivi che l'Unione Europea si è data negli anni 30 negli anni, per gli anni 2030 e 2050 io mi chiedo ti chiedo Andrea ma secondo te veramente l'Unione Europea vuol raggiungere questi obiettivi decarbonizzando oppure diciamo così l'obiettivo di diciamo di decarbonizzazione è un un ballon d'essere ehm, dietro cui nasconde eh, diciamo i processi di riorganizzazione della produzione industriale soprattutto in primo luogo senza appunto cambiare modello energetico perché questa perché è vero che l'Europa spinge, spinge, spinge, ma poi l'Europa spinge, spinge anche sul sul, sul, rinnovamento, sul sul ritrovare, sul andare a cercare fonti fossili, soprattutto del gas, e tutto anche il cosiddetto piano Mattei del, del, dell'attuale governo, che mira appunto a utilizzare l'Africa, ma non per le fonti rinnovabili possibili in Africa, ma per le fonti fossili tradizionali. La strategia dell'ENI non mi pare innovativa rispetto appunto alla, al modello energetico perché va in Africa per sfruttare il, il, diciamo, le fonti tradizionali di, di energia, che non saranno più quelle del petrolio, ma saranno quelle del, del gas. L'ultima mia domanda, che è la terza. Tu, Andrea, hai parlato di geotermia. Io però ho letto ripetutamente... Diciamo del, um, dei contrasti che esistono fra agricoltori e um, coloro che vogliono e installare il fotovoltaico. Potresti essere così cortese da chiarirmi bene queste contraddizioni che esistono fra agricoltura e insta installazione del fotovoltaico? Grazie mille. Allora io eh, adesso sono prenotati Alessandro Scassellati e Giovanni Russo Spena. Ma, pre, magari Andrea. Comincia con le domande di Franco e quelle precedenti, altrimenti si accumulano e, e, e seguiamo più difficilmente. Magari do risposte più secche, perché è bello che ci siano tante domande. Allora, è, è stato detto, non mi ricordo il nome, prima di Alfio... Eh, da da, persona Virginia, che inter... da Virginia. Ecco, Virginia, ha detto giustamente che le eh, fonti eh, rinnovabili hanno costo zero, quello che costa è la tecnologia. L'Italia, pensando al fotovoltaico, ha una marea di brevetti sul fotovoltaico. Questo significa che il prezzo del fotovoltaico non può che diminuire, non può aumentare perché il sole non è che costerà di più. Però la tecnologia può migliorare e quindi può abbassarsi. L'Italia ha una marea di brevetti nelle nostre università e questo significa sviluppare il fotovoltaico nell'area del paese in cui c'è il maggior soleggiamento, quindi ha le maggiori potenzialità Dovrebbe significare anche instaurare le industrie che applicano questa ricerca, che non, questa ricerca non vada dispersa e svenduta qui e lì per il mondo. Perché non realizzare eh, contemporaneamente anche l'industria che, che fa i pannelli con le nuove tecnologie, con i nuovi materiali sviluppati dalla ricerca italiana? Ecco così facciamo contenta pure la Meloni perché ho detto due volte italiana, le basta che si dice italiana e, contento. Vabbè. e quindi. Eh, ecco questo è un punto che volevo dire poi c'è anche l'eolico offshore Dico, eh, ma l'ENI ha tutto il know-how va a scavare gas, petrolio, dalle piattaforme in mezzo mondo ma perché nessun governo dà un indirizzo strategico a l'ENI di cominciarsi a occupare non solo nella pubblicità perché magari mette qualche pannellino per alimentare le, le piattaforme petrolifere ma... Eh, Utilizzare il suo know-how sulle fonti rinnovabili di Amine, ecco, almeno questo mi, mi aspetterei dalla politica. Ecco, e quindi, quello è un altro discorso: l'eolico su, offshore sulle piattaforme galleggianti che potrebbe tranquillamente sviluppare l'industria italiana, anche l'industria di Stato, Leni. E poi c'è il discorso che diceva eh, Franco e che ha sollevato anche Virginia. Della neutralità carbonica. È chiaro che non è che hanno alzato le mani le, le multinazionali del fossile. La neutralità carbonica è una grossa trappola perché col discorso del carbon capture, va bene, quella è una favola, ma è soprattutto l'assorbimento forestale, piantare nuove foreste. Ma qui le foreste si stanno perdendo, sì è vero che in Italia stanno aumentando le foreste, ma a livello mondiale stanno diminuendo in maniera terrificante, qui non, qui non si gioca con il clima, Lì è una questione di concentrazione, di chimica, si misurano queste cose e se eh, la foresta, una volta che brucia non solo riemette tutto quello che è assorbito, ma prima che riassorba quello che assorbiva prima deve ricrescere, deve ricrescere per 20-30 anni prima di arrivare a quel livello. Quindi una, è una grande eh, diciamo, eh, strategia per non fare quello che serve, per allontanare l'obiettivo che è necessario perché abbiamo visto come sta, in che scenari siamo sui cambiamenti climatici. Quindi, questo discorso della neutralità carbonica è anche un discorso che, che tocca l'Unione Europea, tutte le pressioni che si fanno eh, sul, eh, sul, sul nucleare, eccetera, eccetera. E tu, sono tutti tentativi per evitare di ridurre le emissioni. Non apriamo il capitolo nucleare se non parleremo di, di tantissime cose, anche del fatto delle emissioni che produce, che tutti dicono che è emissioni zero, e che non è assolutamente vero, perché tutta la filiera non è emissioni zero. Eh, eh, ecco, eh, riguardo all'altra domanda, ecco, la, la siccità in, in Sicilia, io alcuni anni fa ho partecipato per la parte climatica al piano regionale, agricolo regionale, ma hai detto, lì è tragica, lì c'è una situazione di, per adesso, di aridificazione che può essere, eh, eh, diciamo, invertita da un'agricoltura come quella che fa, che, di cui parlava Alfio che mantiene la qualità dei suoli, che, che alterna filari a coltivazioni, eh, mono, a monoculture, per mantenere l'umidità e la, la, la, la, la rigenerazione dei suoli. Se si lasciano le cose così, dall'aridificazione si passa alla desertificazione, e invertire la desertificazione è veramente un problema grosso, grosso, grosso, non lo sanno bene eh, in Africa ecco e quindi su questo c'è tutta la, la mia solidarietà rispetto all'allarme che ha lanciato che purtroppo è inascoltata perché di questo piano regionale parlo di, di, di, di almeno dieci anni fa e quindi evidentemente non si è fatto nulla a riguardo eh, c'era un'ultima cosa eh, agricoltura e fotovoltaico, e agricoltura. fotovoltaico, fotovoltaico e agricoltura. Eh, sì sì sì la stavo ricordando subito agricoltura e fotovoltaico eh, allora eh, intanto, perché dobbiamo fare il fotovoltaico sui campi agricoli quando ci sono tante eh, infrastrutture, eh, case, eh, capannoni, eh, infrastrutture eh, viarie, eh, parcheggi, tantissime eh, superfici eh, non produttive da un punto di vista biologico agricolo che possono, possono prestarsi? E comunque ci sono degli esperimenti in Trentino. Di, lo chiamano agrivoltaico ognuno può valutare se è necessario farlo o meno che, che mettono i eh, pannelli fotovoltaici su coltivazioni che hanno bisogno di un minimo di ombreggiatura non possono stare alla pienezza del sole quindi sono messi con degli spazi molto ampi anche tra un pannello e l'altro per far filtrare la luce del sole che serve Va bene, insomma, sono, sono cose che da un punto di vista tecnico e forse, forse anche agricolo possono avere un senso ma non c'è bisogno di pensare a queste cose quando abbiamo ancora un'enormità di superfici già non produttive biologicamente che possono essere utilizzate Alessandro Scassellati sì, io volevo chiedere ad Andrea come, chi, chi, chi dovrebbe essere secondo te l'accompagnatore di questo processo perché quando tu mi dici le CERS no? significa fare animazione sui territori, che è un'animazione sia di tipo tecnico sia di tipo ovviamente sociale, eh, il fatto di stare insieme, di, costituire, di costruire diciamo, una comunità. Ecco, eh, chi, è, chi, chi, può, chi può farlo questo lavo, lavoro? Perché pensare che solo dal basso, diciamo nel mezzogiorno, si possano costruire diciamo, questi, queste, questi, questi gruppi, auto da soli, ecco, credo che sia piuttosto complesso. Ecco, è un tema che ci vorrebbe un acceleratore, qualcuno che si, si, come si, dice, si prende la briga e, e si occupa di, di, fare, di, di accompagnare questo percorso. Ecco, in teoria lo dovrebbe fare lo Stato, no? ecco, ma lo Stato come sappiamo lo stato dico lo stato nelle sue varie articolazioni eh, però ecco mi sembra che appunto prima è stato evocato il piano Mattei ecco, che viene sventolato come non solo una soluzione per bloccare l'immigrazione dall'Africa perché questo ci è stato detto dalla nostra presidente quando è andata in Etiopia ma anche eh, come una grande possibilità per lo sviluppo del mezzogiorno ecco, questo è quello che ci viene detto quindi evidentemente non c'è assolutamente una sensibilità per questo tipo di percorso. Ecco, grazie. Eh, Perdonami, ma tu mi hai stimolato su una cosa che mi ribolle. La nostra amata Presidente del Consiglio, ad Addis Abeba, non ha speso neanche una parola, una commemorazione per il massacro fatto eh, dai fascisti dopo l'attentato Graziani poi è venuta qui e ha detto che le, le, le tragedie nazionali, eh, nazionali della storia italiana erano altre Vabbè. E, scusate la parentesi ma è qualcosa di, che io trovo questa rimozione questo strabismo storico che è, qualcosa, che è forse la cosa più pericolosa di questo governo perché piano piano batti e ribatti passano queste, queste cose nella gente Ecco chi deve, chi deve farlo questo? Eh, intanto, eh, eh, si possono costituire chi potremmo essere noi, potreste essere voi, potremmo es potrebbero essere tanti soggetti coalizzati insieme: delle reti delle comunità energetiche che si scambino le esperienze. Perché eh, non è facile eh, realizzarle c'è qualcuno che è più avanti e quindi se si fa una rete c'è uno scambio, già c'è in parte eh, eh, al nord e anche a Roma. C'è uno scambio tra le poche iniziative, voi come avete fatto, come avete risolto questo problema. Quindi penso che anche questo si può in qualche modo affrontare dal basso, ma poi ci vuole un'interlocuzione con le amministrazioni locali e incalzarle se non sono sensibili. Eh, ma eh, penso che la forza viene quando c'è una rete. Se c'è una rete nazionale che spinge, che in parte comincia a dimostrarne la convenienza... E poi, sai, è sempre imbarazzante per un'amministrazione locale, anche se, se di colore diverso da quello che piace a noi, eh, possa chi sbattere la porta in faccia. Perché poi il modo di farlo lo stesso c'è, cioè, con più fatica, ma la cosa funziona. Adesso eh, non voglio andare troppo avanti nel, nella fantasia, se no divento troppo utopista. Ma eh, qui sono comunità che mettono insieme dei, dei soldi da una parte dei proventi, che non, non è che diventano ricche, sono piccole, somme, ma è interessante che siano collettive e possono essere spese come vogliono loro. E quindi in, in teoria, essendo un po' utopista e guardando avanti nel tempo, potrebbe anche essere, nascere un fondo di solidarietà, mettendo insieme una rete via via che si, si ingrandisce, che aiuta e sostiene nelle situazioni più difficili la formazione di nuove comunità energetiche ma qui siamo alla fantasia Giovanni, Russo Spana sì. sì, io sono molto grato a Maria, ad Andrea per questo seminario per questo approfondimento che mi sembra interessantissimo molte domande sono state già fatte quindi io riprenderò soltanto due punti eh, il primo punto che mi sembra dobbiamo sapere coltivare proprio come ricerca ragione franco continuare in questi seminari è questo dato inedito rispetto diciamo al mainstream attuale della relazione di, di Andrea che collega praticamente la transizione energetica al cambiamento del modello di sviluppo ma anche alla democrazia quando giustamente io tra l'altro sono della zona sono molto interessato collega le seterie di San Leucio cioè come dire una, una, eh. forma, una forma un po' faié di industrializzazione territoriale Beh, ricordiamo pure che nella stessa zona c'è stato invece lo, lo stravolgimento lo spostamento a Biella di tutto il gruppo tessile, per il gruppo tessile biellese era, era casertano e invece è stato spostato risorgimento rivoluzione mancata eh, diceva, diceva appunto Gramsci è interessantissimo, diceva, dicevo, il rapporto sviluppo, che noi in verità chiamavamo a metà degli anni 70, ricordo di averci fatto anche un testo eh, nella rivista giuridica dell'Ambiente, di, eh, di cui ero uno dei redattori, lo chiamavamo sviluppo autocentrato. Lo sviluppo autocentrato è questo, proprio uno sviluppo che riesce a collegare ambiente e lavoro partendo dalle risorse del territorio, e con la democrazia appunto di auto-organizzazione appunto del territorio per un cambiamento del modello di sviluppo. Io credo, ma è stato già forse chiesto, se ha già posto il problema. Credo che il problema a questo punto sia eh, Euromediterraneo. Abbiamo pure il problema Euro mediterraneo anche che lì devi rompere in qualche modo una strategia, perché eh, è chiaro che l'app di cui ha parlato Draghi al, a pari prima, ripreso in maniera un po' pedissequa dal dalla Meloni, è chiaro che è un hub mercantile di trasferimento e di passaggio attraverso il sud, credo che lo dicesse anche Franco e quindi non lo riprendo. E sono d'accordo appunto con Andrea, non solo, vabbè, eh, non ha parlato da ad Addis Abeba dei misfatti di Graziani, non è solamente la Meloni, eh. teniamo conto che l'Italia è l'unico paese che non ha mai, non ha mai avuto eh, un processo nei confronti dei propri criminali di guerra tutti gli altri paesi europei l'hanno avuto su questo appunto ci è capitato di discutere e di scrivere da alcuni di noi e ehm, teniamo conto che qui vi è un problema quindi da un lato eh, quello che Samir Ramin certamente Andrea lo ricorda e lo ha studiato benissimo chiamava lo sganciamento rispetto alleuro il rapporto mezzogiorno euro mediterraneo con una teoria dello sganciamento ovviamente questo è stato un po' dalla globalizzazione eh, marginalizzata il secondo punto che ti volevo chiedere Andrea eh, io ho ascoltato perché siamo siamo ho ascoltato durante una riunione della redazione di left di cui, entrambi, di cui abbiamo entrambi partecipato una, una preoccupazione di Massimo Serafini che si interessa appunto delle comunità energetiche rinnovabili locali dicendo che ma non ho ma non so non ho mai approfondito dicendo che il governo stava mettendo proprio perché aveva un'altra idea di app energetico eh, stava mettendo dei bastoni fra le ruote cioè stava creando delle difficoltà alla rete io sono d'accordo con te il problema appunto è la rete cioè per nascere dal basso, per pazienza occorre comunque collegarla eh, e così via eh, Ecco, io non so, non ho capito, non ho capito bene quindi se, come dire, era un po' idealistico quello che diceva Massimo Serafini se oppure se veramente in qualche modo è possibile. Ecco, io non vorrei che, lo ricordava Roberto, facessimo in qualche modo la fine eh, della legge sul regime dei suoli. Io ricordo che il primo di cui ne ho sentito parlare, ma ero giovanissimo, fu Fiorentino Sullo, perché la prima proposta era di Fiorentino Sullo, che era un democristiano di sinistra, e poi De Mita, che era il suo capocorrente, Democristiano cristiano di sinistra, lo fece fuori da ministro per bloccare la legge sul regime dei suoli, ovviamente per gli interessi prevalenti. Quindi, la storia, in qualche modo, si voleva ripetere, avrei altre domande, però te sono state già fatte, non ti voglio, non voglio allungare, ti ringrazio molto. Allora, eh, la, la norma come uscita... Non è eh, quella, il meglio che si possa desiderare, ma è un punto di partenza. Io sono convinto che se si comincia a, a, a riempire lo spazio eh, troppo ristretto che è stato dedicato alle comunità energetiche, la cosa gli scoppia tra le mani. No? Questa convinzione, perché quando si comincia a spargere la voce, per questo dico è importante fare rete, mettere eh, a conoscenza delle singole, le singole esperienze, quando si sparge la voce, che conviene? Che la gente è, è, è contenta anche perché si sente protetta dalle speculazioni sul costo dell'energia? Eh? Quindi c'è un discorso anche diciamo, di questo genere. E il cittadino è, è impotente rispetto a queste faccende internazionali, eh, non, non immagina nemmeno dov'è che si forma il costo dell'energia, di balle poi se ne raccontano tante. E il fatto stesso che uno si sente protetto nello stare insieme diventa un volano enorme si, si sparge la voce che se sono fatte fossero anche soltanto 50 che sono contenti ci stanno guadagnando sono tranquilli il loro costo dell'energia è stabilizzato e la cosa gli scoppia tra le mani allora lo spazio si deve allargare perché a quel punto c'è una forza c'è una forza politica che preme e, e e si può cominciare a scardinare, a ottenere il passo successivo. Noi lo vogliamo fare, facciamone un po' di più, oppure troviamo soluzioni alternative. E questo si vede, ma io sono convinto che già riempire questo spazio è un risultato politico enorme. Lo piccolo spazio, eh, troppo piccolo, non è? Io avrei, avrei puntato almeno al doppio come fase iniziale perché secondo me anche la rete così come l'avrebbe potuto sostenere. Eh, però insomma eh, è uno spazio che va riempito, quello è sì importante, va riempito al più presto, perché non aspettano altro che dire noi abbiamo aperto questo spazio ed è rimasto mezzo vuoto. Posso fare io una domanda? Mm -hmm. Volevo però ricordare anche rispetto all'interessantissimo discorso, per quel che ne ho capito, del bioregionalismo. Che eh, se come eh, si minaccia, e cercheremo di, di scongiurare questa minaccia, ma la minaccia imminente, eh, dovesse passare il dispositivo, il combinato tra eh, la, la, la previsione dei LEP, la determinazione dei LEP e il DDL Calderoli, noi avremmo entro un anno circa, anche meno, la possibilità che una serie di materie che parlano, che sono strettamente interconnesse, le voglio ricordare, una materia attualmente di legislazione esclusivamente, potestà legislativa esclusivamente statale, come la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e diverse materie attualmente di potestà legislativa co concorrente, come il governo del territorio. Tutte le infrastrutture, porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, poi produzione, trasporto, dispo, distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali che sono, diciamo, appartengono ad una medesima razza devastante, potrebbero appunto finire tutte nella potestà legislativa esclusiva delle regioni e quindi io credo che poi eh, sperando naturalmente che questa ipotesi sia ancora scongiurabile come stiamo cercando di adoperarci insomma a fare credo che però si debba fare conti anche con questa potenziale realtà ecco eh, come come possiamo immaginare eh, in una situazione quale quella che si verrebbe a determinare il combinato tra tutte queste materie, tra tutte queste competenze eh, gestite in maniera proprietaria e differente da tutte le altre regioni da ciascuna regione mi sembra una situazione estremamente non solo eh, problematica ma anche proprio ingarbugliata nella, nella dimensione di un pensarla, di un immaginarla ecco Bella domanda, spero che tu non voglia una risposta da me. No, no, vorrei una riflessione più che una risposta, perché se tu avessi la risposta ti chiuderemmo Ma... immediatamente nei commenti. <ride> no, eh, il mio atteggiamento è molto umilmente di riempire gli spazi, le fessure nei, nei muri di cemento armato che ogni tanto si aprono, con la convinzione e l'ottimismo che entrando in queste, in queste fessure eh, si riesce ad allargare. Si riesce a entrare come la Nibbiolina che passa sotto le porte. Oppure per, per, per essere, visto che ho confessato di essere napoletano, come la teoria del pappice che piano piano spertusa la noce. Dentichiamo no, di, di entrambi ecco. i genitori sì, erano sì, <ride> quindi Stasera siamo proprio a L'Euscio. <ride> Tu mi stai dicendo di fare una guerra al governo? Io guardo proprio... Sono, non, non, non, non ho strumenti, non ho più che, che essere così, sentirmi così disarmato e sconcertato, non, non so che, che suggerimenti e che aiuto darvi. Però gli, questi spazi che ci sono, riempiamoli perché non li, questi non ce li possono togliere. Non ce li possono togliere. Allora, ci sono altre, altri interventi, altre domande, altre considerazioni? Direi che possiamo chiederti di chiudere in modo da poterci dare appuntamento alle prossime, alle prossime tappe di questo percorso, che come giustamente dice Franco, eh, non finisce qui, eh, lavoreremo per i nuovi appuntamenti: e magari anche così interessanti come questo di oggi. Però l'onore e l'onere della chiusura della serata aspetta Marina, a cui io direi sì, grazie Roberto. Direi che la, diciamo la, la, la, la, il nostro incontro di oggi dimostra che la, la collaborazione tra eh, il Laboratorio del Sud, tra l'Osservatorio dell'Unione Europea e i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata è essenziale sia dal punto di vista della formazione nostra e di chi ci ascolta, ma anche dal punto di vista della propositività. Certo oggi sono state individuate attraverso le parole e le proposte, questo ho apprezzato particolarmente di Andrea, delle chiavi di lettura di cui noi adesso siamo... Uh, tutti i testimoni e possiamo in qualche modo adoperarci appunto per occupare gli spazi come lui ci suggeriva io credo che il tema dell'autonomia differenziata intercettando sostanzialmente tutto l'esistente umano in questo momento in questa logica onnivora e rapace dei cosiddetti eh, eh, governatori delle regioni in realtà i presidenti di regione che appunto avvocano a sé poteri inammissibili quasi e, eppure probabilmente diciamo se non accade davvero una, una svolta, se non accade davvero che questo diventi proprio per la sua trasversalità, per la sua devastante eh, universalità, questa non diventi davvero una battaglia di massa, di popolo Modello sto pensando alle, alle, alle lotte, alle resistenze che vediamo a pochissimi eh, chilometri da noi per cose sinceramente molto meno devastanti, tra parentesi c'è anche la previdenza integrativa tra le materie disponibili per le regioni a statuto ordinario secondo l'autonomia differenziata. davvero se dico tutto è tutto, c'è l'alimentazione ci sono i rapporti con l'Unione Europea e così via. Ecco, io credo che eh, la chiave di lettura che stiamo cercando di dare sia comunque importante e possa in qualche modo non solo, ripeto, eh, corroborare la nostra preparazione, perché io credo davvero che studiare, impegnarci a capire le, le questioni, eh, anche le questioni più lontane, da me per esempio quali quelle di cui si è parlato oggi io, come è noto insegno italiano e latino in un liceo classico quindi sono ben lontana da queste problematiche però io credo che rappresenti anche una possibilità di allargare eh, diciamo l'interesse e anche la mobilitazione sulle, sulle materie di cui ci stiamo occupando oltre che appunto la comprensione di fenomeni che davvero riguardano tutte e tutti noi. Quindi io ringrazio tantissimo Andrea per la sua relazione, ringrazio tutti gli interventi, chiedo a Franco di ricordarmi quale sarà o oh, a Roberto quale sarà la prossima iniziativa che comunque ci riguarda, ci, eh, riguarda tutte e tutti quelli che siamo qui, ma che, di cui non ricordo la data. No. Dunque, Marina, eh, grazie mille, nel senso che la, il prossimo appuntamento collettivo, cioè eh, comitati, laboratorio sud e osservatorio, sarà dedicata ai fondi strutturali e quindi aspettiamo che Andrea e Paola ci dicano quando sono pronti, appena sono pronti, son pronti noi comunicheremo la data e spero che abbia il successo che ha avuto stasera questa iniziativa. Grazie mille Andrea, grazie. Grazie, grazie a, tutte a tutti e a tutti. Grazie ciao. anche a Andrea e Marina. E tutte Buonasera, con... ciao. ciao. Ciao. Buon, 25, buon, aprile. buon 25 aprile. Grazie. firmato per le dimissioni? Ciao a tutti. Non ho sentito. Chi non ha firmato? Io l'ho firmato ah. la prima domenica. Buon 25 aprile. Buon 25, ha 25 ha firmato l'appello per le dimissioni della... Sì, l'abbiamo firmato fatto fatto. fatto. Ah. immediatamente. <ride> Buonasera a tutte e tutti. Ciao, ciao Buonasera. presto. Ciao. Ciao. Grazie.